ma per metà perché non avevo voglia di vestirmi. E. hola, cosa sono? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, signore e signori, siamo su Battlefield 4. Olori, oh, aspetta un attimo. Che salvo ah, e faccio un po' di clip per il video. Okay, ecco. Da! Madonna! Bastardo! Non me l'hai fatto, mi dispiace. Ok, qua c'è un carro armato sotto, una roba così. Andiamo. Vado a battere un attimo. Si è fermato. Vai, vai. Adesso è la mia occasione. Oddio, sta giù. Figa, se, se mi prende... Ok, fermo, vai. Non vi faccio danno. Oddio! Che c'è? Oddio, guarda! Oh. Ah! <ride> che cazzo è successo? Nascondiamoci qua dietro. No, voglio fare una clip. Nascondiamoci qua dietro la colonna. Magari abbatto a... Oddio, non mi ammazza. Vuoi vedere? Guarda! Oh mio Dio! Dai! Se riesco a resistere dietro una colonna grande come me, a un carro armato... Ah! Ok, no, dai, sali. Oddio. Proviamo a lanciare degli esplosivi a caso? Per la strada e aspettiamo qualcuno che passi. E poi lo prendo, si. Sì! Madonna. Si, sì! fai schifo. Oddio, c'è uno. It mar marker, Sp ok. Proviamo a fare un'altra clip di quella che ho fatto prima. Là non c'è nessuno, ok. No, ma dai. Figa! Come si fa a cadere? Oh ce n'è uno? Lo prendiamo da dietro! C'è l'ombrellone che va per <tose> Ma guarda! Un ballerino nato! <tose> Oddio no no mi sparano! Ce n'è uno? Vai! Ah, guarda! Tutti bene ragazzi questo video Finisce qua lasciate un bel mi piace Un commento un'iscrizione e succhiatemi Le palle bene Noi non ci vediamo ad un prossimo video E beccatevi la nuova outro Fantastica fatta da Nelson Mandela Nelson